Micolo Olivieri fisico dopo il parto, la mia pancia? Ho partorito da tre mesi. Micolo Olivieri, polemica su Instagram, la pancia dopo il parto? L'attrice non accetta le critiche. Micolo Olivieri, dopo il successo riscosso nei Cesaroni, continua oggi ad essere molto seguita dal suo pubblico. Sui social infatti l'attrice condivide quotidianamente i momenti della sua giornata, coinvolgendo nella sua vita di moglie e mamma anche i suoi followers. Il web, però, non sempre è uno spazio dove le persone condividono il proprio pensiero civilmente e, recentemente, un commento in particolare avrebbe fatto arrabbiare Nicole. Su Instagram un utente, sotto una sua foto, ha fatto una battuta di cattivo gusto all'attrice, indispettendo quest'ultima a tal punto da spingerla ad intervenire per dire la sua. Il suo corpo dopo il parto può anche non essere più lo stesso, ma questo non può certo essere oggetto di analisi da parte di chi non la conosce nemmeno. Nicolo Olivieri, la mia pancia? Ho partorito da tre mesi. Mamma mia che pancia che hai avrebbe scritto il ragazzo, senza però accorgersi che, in realtà, la protuberanza che vedeva in foto era dovuta alla felpa arrotolata male della Olivieri. A fargli notare lerrore, infatti. Sarebbe stata proprio quest'ultima che, dopo questa precisazione, ha scritto, non ho la pancia e comunque, anche se fosse, sei un gran cafone. Ho parto da tre mesi ha aggiunto poi e avrei tutto il diritto di avere ancora la pancia. Una presa di posizione chiara quella della neo mamma che, alla fine, ha concluso dicendo. Vi lamentate degli stereotipi però siete i primi a criticare una donna che ha appena partorito se ha la pancia. Vergognati. Nicolo Olivieri e le critiche sui social, le critiche di chi l'accusa di essere rifatta. Questa non è la prima volta che Michael Olivieri viene tirata in causa dalle persone che la seguono su Instagram. Se tanti sono i messaggi di affetto e stima per la ragazza, altrettanto sono quelli di chi, maliziosamente, si lascia andare troppo facilmente in insinuazioni senza fondamento. Qualche settimana fa l'attrice aveva risposto a chi. In maniera sempre più insistente, l'aveva accusata di essersi rifatta. La giovane età infatti non ha mai certo inibito Miko che, sul web come nella vita, sembra essere molto decisa e ferma nelle proprie posizioni.